a tutti questo nuovissimo video sono con un lavoro sul e oggi farò un tutorial sul wifi allora ovviamente lo sanno tutti che cos'è il wifi eh, lo sanno tutti che cos'è il wifi è quella cosa che ci permette quella onda magnetica che ci permette di eh, stare connessi e con avere una sincronizzazione e tramite il wifi posso andare su youtube posso pubblicare video e voi li vedete però molti sanno che il wifi può essere lento o veloce, questo non si verifica, eh, noi non capiamo se è lento o veloce, Se, per esempio, faccio esempio di noi youtuber, se il video si carica in 4 minuti o in mezz'ora, non si capisce se il duono di, del, del nostro gioco preferito lo fa in 3 ore o lo fa in 2 minuti, ma si capisce sono proprio delle speciali test in questo caso noi utilizzeremo l'applicazione più famosa che sarebbe speed test ci sono tantissimi, anche Google stesso il Google motore di ricerca ha, un suo, um, ha, un, ha una sua app per fare i test del, del wifi però adesso noi andiamo a vedere proprio come fare il test con l'applicazione eh, speed test allora esiste sia l'applicazione che può essere per telefoni, computer per misturare wifi, c'è quella per i desktop, c'è quella per i browser, eh, c'è l'estensione quindi scaricabile, c'è anche per la televisione, per l'Apple TV, eh, c'è per il telefono, c'è per il Mac, c'è per Google Chrome, c'è per l'Android, sto leggendo qua. C'è per l'Android, c'è per il CLI, c'è per il Mac, quindi per l'Apple, e c'è anche il VPN. Allora, quindi adesso chi vuole può scaricare l'applicazione, però adesso si può usare, chi vuole può scaricare l'applicazione per Microsoft 64-62 bit, oppure per, um, per Apple, dipende da che. Telefono computer avete Però intanto noi cosa facciamo Allora eh, testiamo proprio con la versione web Come vedete io qua forse non si nota tanto Però sono su Google Chrome Quindi eh, possiamo farlo anche tramite Google Chrome Se volete Allora eh, ci sono un botto di annunci Scusatemi Però andiamo a vedere la mia connessione Adesso Quindi basta che prima qua Quella si connette e ci dice che connessione abbiamo noi però quindi eh, in dps download e, e upload quindi in questo caso diciamo so pochissimo so pochissimo so 13 ovviamente se noi abbiamo un buonissimo Wi-Fi in questo caso sono dentro, un sono dentro a un bunker perché sono dai miei Uh, sto registrando questo video dai miei quindi la connessione al paese è pochissima come vedete uh, 0,26 l'upload non ci riesce più a farlo quindi L'upload 0,65 ovviamente l'upload sarà più alto perché l'upload sarà uh, La velocità di quanto noi esportiamo dati Cioè il mio computer quanto esporta dati esporta 07, 07 dati, però adesso questa è la versione web, come vedete qua c'è l'HTML, c'è il link che adesso vi faccio vedere, eccolo qua. Eccolo qua. Uh, il, il eccolo qua. test Questo qua è il link. Che se volete, ecco qua c'è pure il codice AQR che adesso. Vi... Allora, se adesso voi prendete un telefono, un tablet, qualcosa che c'è, cioè una telecamera o un lettore per codice QR, potete inquadrare questo, questo codice QR, e eh, proprio, eh, come si dice, andare nel sito dei test per fare pure test quindi inquadrate però quelli, ve lo metto anche in descrizione del video. Quindi uh, c'è una pessima risultato, mi chiamo a, mio, a mia madre gli dico che la, che la cosa è pessima, uh, però sto no, so sempre in un bunker nel paese. Però adesso vi faccio vedere pure l'applicazione. Come ho detto c'è pure un'applicazione che scaricarla diciamo ci fa proprio uh, una uh, connessione, diciamo, come quella web, solo che c è, c è abbiamo più la cosa che uh, è, va bene anche, è più comodo avere l'applicazione. Eh, questa misura adesso andiamo a sempre quella l'applicazione che ti registra tutto cioè abbiamo pure una cronologia dei risultati eh, cioè abbiamo pure una cronologia dei risultati dentro l'applicazione quindi nel sito no perché nel sito diciamo è come dire pubblico però nell'applicazione abbiamo anche una cronologia dei risultati quindi se volete c'è l'applicazione disponibile anche per telefoni come ho già detto è disponibile per telefoni eh, Apple, Android, Apple TV Quindi anche per la televisione Cioè, raga, anche per la televisione Cioè, puoi fare il dono Tramite l'Apple TV che, che misura la connessione sulla televisione Cioè, pensate che figata questa cosa Cioè, per esempio per l'Android Per l'Android Chi vuole può scaricarlo ehm, tramite eh, Playgo, tramite Google Play eh, che poi oh, ti fa scaricare l'applicazione Tu quando installa e eh, ti fa scrivere tutta l'applicazione e attivare la VPN vi spiegherò in un altro video che cos'è la VPN perché adesso sono già 5 minuti 6 minuti poi c'è cioè per la CLI che um, per gli sviluppatori eh, gli sviluppatori cioè io sono uno sviluppatore cioè quella persona che diciamo crea Uh, che ha delle applicazioni, che ha delle cose Poi c'è per l'iso c'è il telefono C'è Per un botto di roba Raga Iscrivetevi al canale E ciao a tutti Iscrivetevi al canale Mettete mi piace Commentate Commentate Come a il vostro i Commentate